Siamo partiti dalle insegne degli importantissimi partner che hanno consentito la creazione di questo grande progetto di sport e solidarietà a Medolla e cominciamo con la panoramica di quello che è stato fondamentale come struttura sportiva per tutto il territorio del sisma del 2012, quindi già da settembre del 2013 la stragrande maggioranza delle società sportive di tutto questo territorio, potevano fare attività almeno una volta a settimana, spesso due, grazie alla presenza di questa importante tenso struttura, che come vedete ha un grandissimo partner anche in Ecopneus. La struttura è ancora perfettamente funzionante, le ragazzine della Pallavolo stanno Ricominciando con mascherine, distanziamento a lavorare, qui abbiamo i gruppi di inserimento e di inclusione sociale delle nostre attività di progetto. L'impianto è stato ancora una volta strategico: le dimensioni, le caratteristiche, il doppio campo, tutto ha consentito a migliaia di cittadini, ormai dal 2013, di poter avere uno spazio adatto al alla loro passione, alla loro motivazione di fare attività sportive insieme. La scelta che poi abbiamo fatto di avere le pareti completamente apribili, adesso qua ne vedete soltanto una porzione, però la struttura è completamente apribile eh, quasi nella totalità, tranne il pezzettino che c'è in corrispondenza delle caldaie è stato un altro degli elementi che ha garantito il potenziamento anche di alcune attività che difficilmente sono compatibili eh, con, con le attività al chiuso. e tutti questi ragazzi possono finalmente eh, fare attività sportiva noi sappiamo quanto lo sport Marco eh, possa eh, riuscire a, a risollevare gli animi a, far, a farli sentire eh, come se la vita fosse tornata nella normalità nonostante il eh, dolore per eh, noi tutti quanti è stata una grande gioia vederli, eh, vederli eh, gioire, vederli eh, giocare, vederli eh, divertirsi cosa c'era prima qui? C'erano delle tendopoli per il colpa del terremoto e grazie a questo possiamo giocare qua dentro.